Insomma, Federica, la prima domanda sarà: subito, senza, senza pensare, dov'è la sede del Senato? <ride> Palazzo Madama. Eccola, promossa, possiamo procedere. <ride> Beh, insomma, ne abbiamo viste delle belle questi giorni, direi. Certo. Certo. E, a dir la verità, guardando un po' quello che tu stessa dicevi qualche mese fa sembrava... Cioè, rileggerlo col senno del poi è stranamente profetico, no? Sì, ci sono, ci sono alcune cose che effettivamente sono emerse in questi, in questi termini. Eh, io quando parlavo appunto di impreparazione da parte dei candidati non intendevo un'impreparazione tecnica. Magari lì ci sono persone che sarebbero perfettamente in grado di costruire un impianto fotovoltaico, però non sanno come funziona la macchina amministrativa, in questo caso la macchina governativa. E quindi è fondamentale entrare all'interno di quelle istituzioni preparati da questo punto di vista, anche perché nel momento in cui si, si incomincia un percorso di questo tipo non si può pensare di gravare eh, sulle spalle dei cittadini per tutto il tempo in cui è necessaria una preparazione, uno dovrebbe arrivare che le cose le sa già, sennò eh, partire dall'inizio quando si è già eletti diventa comunque un peso per i cittadini. Chiaro, infatti sono emerse questioni di questo tipo in primo luogo con Bartolomeo Pepe che insomma adesso abbiamo fatto questa piccola, questo piccolo exploano eh, sulla falsa riga dell'intervista che ha fatto con Cruciani. Certo, io sono rimasta un po', un po' stupita perché in realtà ci sono anche persone che queste cose all'interno del Movimento 5 Stelle tra i candidati le sanno, sono andate a beccare quelli proprio che erano più impreparati, non so se è una questione di statistica, magari ce ne sono tanti impreparati, sono pochi quelli che le sanno, però qualcuno che le sa, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, cioè, sono pochi però devo dire sono andata a vedere un po' di tue interviste mh, di fine ottobre inizio novembre no? proprio sì. nel momento proprio dopo i primi giorni dopo la puntata di pallorò alla quale hai partecipato sì. eh, e che è stata diciamo il, il fulcro di quella che è stata la tua espulsione dal, dal movimento 5 stelle e il fatto che tu abbia messo in discussione anche eh, la democrazia sì. no? eh, del movimento stesso um, la pensi ancora come la pensavi allora o è cambiata qualcosa? Hai qualche consapevolezza in più adesso dopo tutti questi mesi che sono passati da allora? Ma io de devo dire che le perplessità che, alle che avevo all'epoca hanno trovato delle due riscontro con quello che è successo in, in questo momento, con quello che vediamo in questo momento. E quindi non, non mi, mi sembra di, di, di, di aver forse anticipato delle sensazioni che adesso trovano riscontro con i fatti. E, e quindi credo che eh, bisognerebbe effettivamente interrogarsi su quello che sta succedendo adesso, perché quando io all'epoca dicevo non può svegliarsi un giorno Beppe Grillo e dire vedrai bene come Presidente della Repubblica Antonio Di Pietro eh, perché devi confrontarti con la base, noi che cosa abbiamo visto in questi giorni eh, subito dopo le elezioni Grillo che comunque continuava ad esprimere sue opinioni senza però confrontarsi, non dico neanche con la base, ma almeno con le persone che erano state elette, che avrebbero avuto loro maggior titolo se non altro ad esprimere un parere in merito a tutta questa vicenda. Sei stupita del risultato delle elezioni? No, non sono, non sono assolutamente stupita, fra l'altro già nei corridoi di palazzo si, si sapeva che il risultato sarebbe stato intorno a un 28-30%, quindi in realtà è stata una conferma di quello che già prima si, si vociferava e non sono neanche stupita perché c'era un grandissimo malcontento per cui tantissime persone hanno votato per il Movimento 5 Stelle non tanto perché eh, credono che sia effettivamente una forza in grado di risollevare le sorti del paese ma perché pur di non dare il voto alle solite, alle solite facce a e Berlusconi avrebbero votato qualsiasi altra cosa e questo secondo me lo dimostra anche il fatto che comunque l'astensionismo è aumentato. Il Movimento 5 Stelle pur avendo fatto un ottimo risultato elettorale non è comunque riuscito ad aggregare eh, gli astensionisti che sono in realtà il reale pubblico di questo, di questo, di questo movimento, l'astensionismo è, è aumentato e eh, abbiamo visto semplicemente uno spostamento di voti da parte della destra e della sinistra che sono convogliati nel Movimento 5 Stelle. Sai, sono in tanti a porsi delle domande in questo momento sul movimento, su come funziona, su quali sono i ruoli all'interno e molto spesso la risposta um, degli attivisti è um, venite, vedete, studiateci, guardateci, siamo, siamo qui. Eppure, eppure c'è un, una base di conflitto, diciamo, specialmente in questi giorni ci sono discussioni molto accese come quella, ad esempio, sul il paragone dei discorsi di Grillo um, e quelli prima delle elezioni del 1932 uh, di Adolf Hitler in Germania. Tu che cosa ne pensi? Io credo che sia uh, vero quando si dice venite e conosceteci. Eh, perché noi a livello locale quando abbiamo fatto le varie liste civiche, quando ho fatto le liste civiche con il Movimento 5 Stelle era fondamentale la partecipazione sul territorio per capire come funzionava il tutto, però c'è una grossa differenza tra quelle che sono le dinamiche e le realtà locali eh, da quelle che sono le dinamiche e le realtà nazionali, cioè se è vero che noi comunque a livello locale ci siamo sempre organizzati in maniera molto autonoma, noi avevamo le, le, le 5 stelle da seguire, la carta di Firenze, avevamo dei, dei, punti fi, dei, dei punti fissi e poi per il resto eravamo assolutamente liberi di organizzarci come meglio credevamo, altrettanto non è stato per uh, il contesto nazionale, il contesto nazionale ci si è affidati, non ci si è affidati, ah, assolutamente, ha deciso tutto grillo e casaleggio, tutte le regole, uh, come si fanno le candidature, qual è il contenuto del programma, hanno fatto tutto loro senza che ci fosse un reale confronto e lo hanno fatto utilizzando, hanno veicolato poi queste, eh, questi loro contenuti utilizzando una modalità comunicativa che richiama, riprende molto quelle che sono le modalità comunicative dell'epoca dell del fascismo, dell'epoca di Hitler, alcune parole, insomma, avevano ripreso anche delle parole di Gramsci quando si riferiva a Mussolini ed effettivamente sembrano parole dette da Grillo eh, in piazza, non, non c'è una grossa differenza. La differenza, in realtà, la fanno le persone che si sono avvicinate al movimento. Soprattutto quelle che si sono avvicinate al movimento eh, negli anni passati, parlo del 2007, 2008, 2009, quelle dell'inizio, quando ancora, in realtà, secondo me, Grillo usava un modo di comunicare più, sempre graffiante, sempre molto ironico, però più, più morbido. C'era da una parte la, il vaffanculo va del vaffanculo dei, però c'era affiancata una proposta per dire che noi diciamo di mandare a quel paese tutta una serie di cose e contemporaneamente proponiamo questa soluzione. Adesso invece si è arrivati ad una modalità di comunicazione molto più violenta, che fa molto più leva sulla pancia, quindi una comunicazione molto simile a quella del fascismo e del, e del nazismo, e senza la proposta, per cui effettivamente delle analogie da un punto di vista di comunicazione ce ne sono. Da un punto di vista di contenuti del programma, non mi sembra di averne, rilevate, di averne rilevate, bisognerà vedere perché quello che farà la differenza sarà quello che succederà in questo governo per capire esattamente se si tratta di una forza democratica e nuova o se invece sarà una storia che si ripete. Pensi che, che questo, questo cambiamento effettivamente nel modo di comunicare ehm, e il fatto che conseguentemente eh, ne siano stati attirati eh, molti esponenti per esempio di Casa Pound piuttosto che Forza Nuova possa alterare quella che era, diciamo, quello che era il nucleo originario del movimento? Eh, sì, sicuramente ci possono essere problemi di questo tipo, anche perché io ehm, leggendo magari commenti che mi venivano fatti su, su Facebook, eh, ho notato mh, che c'era proprio uno spostamento verso un'ideologia più di destra nell'ultimo anno. Se noi guardiamo fino al 2011 circa, eh, Grillo ha aggregato un elettorato più vicino alla sinistra, diceva cose, un po' più di sinistra e ha aggregato persone più vicine alla sinistra dal 2012 in avanti invece quando c'è stato poi anche il crollo della destra, ci sono tutti stati vari casi eh, della Lega, gli scandali di, di Fiorito, ha incominciato a dire cose più di destra e quindi ha aggregato tutto nel, un elettorato che si avvicina alla destra, tant'è vero che se uno guarda alcune posizioni del Movimento 5 Stelle a livello locale ci possono essere delle grosse discordanze in alcuni, in alcuni posti, ad esempio come Bologna. Eh, si è eh, sempre mantenuto un atteggiamento nel confronto dei, dei, dei nomadi, dei Roma comunque di comprensione del fenomeno e cercare di risolverlo mentre in altri contesti più verso nord c'è stato un atteggiamento se vogliamo definirlo un po' più leghista da questo punto di vista e questo è perché comunque il movimento è nato intorno a delle stelle molto, eh, molto chiare che erano l'ambiente, la trasparenza la riduzione dei costi e quindi non erano Uh, non avevano delle ideologie di fondo, erano cose molto concrete. Poi eh, le cose molto concrete possono essere condivise sia da persone di estrema destra che di estrema sinistra e, e dopo ci si ritrova dentro lo stesso contenitore politico ideologie estremamente diverse. Eh, adesso bisognerà capire con, uh, con, con questo governo come riusciranno insomma, a mantenersi in equilibrio. Chiarissimo, senti, um, direi che possiamo procedere con un po' di domande dai lettori che sono... So, modo quelle che, con cui vorrei proseguire anche io. Um, e le andiamo a recuperare eh, rapidamente. Io ho, ho visto che hanno scritto in tanti, però non ho letto praticamente nulla. Allora, <ride> allora Va bene così, non, ti non ti preoccupare, te le leggo io. Allora iniziamo dalla, dalla prima che è arrivata su Facebook di Ciro Andreotti che, che ti chiede che cosa ne pensi dell'exploit del Movimento 5 Stelle e se, eh, se ti senti ancora solidale oppure ormai per te è un capitolo chiuso ma allora cosa ne penso bene o male l'ho detto prima cioè era esatto. comunque un exploit abbastanza, abbastanza risaputo eh, mi sento solidale, non riesco a capire con chi um, uh, Con uh, penso con, con il chi? movimento ma allora ci sono sicuramente tutta una serie di temi che io ho condiviso fin dall'inizio e che continuo a portare avanti adesso in comune, quindi quelli li condivido e posso dire di essere solidale con queste, con queste tematiche eh, non condivido il, il modo in cui Grillo e Casaleggio stanno portando avanti il movimento a livello nazionale per cui da questo punto di vista non mi sento minimamente vicina però sulle tematiche che sono condivise su quello non ci sono assolutamente problemi a portarle avanti insieme Ok altra domanda Sempre a proposito del movimento e dei suoi membri, in base a quello che lei ha vissuto, saranno in grado di esercitare liberamente il loro mandato i neoeletti del Movimento 5 Stelle? Allora, io non lo so, credo che debba essere necessario, perché se non, è, se non si riesce loro saranno, mi viene da dire, in balia di, di grille e casaleggio, c'è il grosso rischio che il governo possa comunque crollare parlare comunque molto in fretta. Io credo che do dovrebbero riuscire eh, i parlamentari che sono stati eletti a esprimere le loro, le loro opinioni, ad esprimere la loro linea politica e qui le casa legge dovrebbero essere un supporto eh, comunicativo per dar loro voce. Se si rivela essere il contrario, non, cioè, abbiamo fallito in partenza, insomma non si può, non si può pensare di poter proseguire con il percorso politico fatto in questa maniera. Allora, andiamo avanti con un'altra domanda di Aldo Curatella, che chiede perché all'improvviso ti sei trovata in disaccordo col Movimento? Possibile che solo a quel punto ti sia accorta di tutti quei problemi di democrazia interna, maschilismo, mancanza di progetto? O stavi solo opportunisticamente tacendo solo per conservarti il posto? Allora, improvvisamente questi problemi sono stati eh, messi all'attenzione dell'intera nazione ma Io eh, moltissime cose le ho messe in discussione fin dall'inizio. Io mi ricordo perfettamente delle, delle riunioni già nel 2009 quando con Grille Casaleggio appena eravamo stati eletti eh, in Comune a Bologna con le elezioni del 2009, dicevamo noi però abbiamo bisogno di questa piattaforma di voto condivisa, non, non possiamo eh, arrangiarci tutte le volte in maniera molto, molto autonoma perché finché dobbiamo gestire delle cose locali non c'è problema. Ma se dobbiamo costruire un programma nazionale serve una piattaforma di voto condivisa. Io è almeno dal 2009 che parlo di, di questo problema legato appunto alle votazioni online che non sono mai state possibili. E, e ho sempre detto quello che pensavo, sempre ho detto quello che pensavo, ma finché rimaneva relegato al contesto locale e non aveva una grande visibilità, rimaneva, come posso dire nell'ombra quindi era forse più, più tollerato. Nel momento in cui Grillo con il post sul talk show mi ha dato questa visibilità nazionale, io tutto quello che diceva finiva in, in mondo visione e quindi hanno assunto Um, più uh, non dico più importanza, hanno assunto maggior visibilità le critiche che io comunque avevo posto dall'inizio quando ci fu ad esempio il post, quello del movimento, uh, il movimento 5 Stelle è morto, viva il Movimento 5 Stelle di marzo il post che fu fatto prima dell'esplosione del, dell di Tavolazzi dove venne pubblicata una chat privata nella quale io ero dentro, io dissi guardate che questa chat è stata presa, tagliata ed è stata decontestualizzata ed è stata usata per dare un'informazione un sbagliata che non esiste, non c'entra nulla con quel messaggio che stanno veicolando Grillo e Casaleggio. Io già all'epoca mi posi in maniera molto... Uh, critica nei confronti di quello che avevano fatto però all'epoca non avevo visibilità nazionale perché per quanto a livello locale questa cosa venne fuori a livello nazionale non, non si sapeva nulla quindi è improprio dire uh, di punti in bianco ho incominciato a criticare io ho sempre detto quello che pensavo nel bene e nel male di punti in bianco mi è capitato che quello che dicevo era sulla bocca di tutti